ciao allora sono finite le feste quindi perché no ed ho iniziato a provare tutti i prodotti delle edizioni natalizie e ovviamente avendo la mia passione sfrenata per i prodotti mani iniziamo con quelli allora il primo che vi mostro delle edizioni natalizie eccoci è questa crema mani della bottega verde alla mela e spezie con succo di mela ed estratto di cannella la confezione è un 75 ml e ho segnato il prezzo che è di 12,99 euro a prezzo pieno, ma io con la promozione l'ho pagata 2,99 euro. Allora, prima di tutto ha un profumo di mela che è spettacolare, cioè, sa proprio di mela. Poi la texture è abbastanza leggera, quindi si stende bene, si applica poco prodotto si stende bene sulla pelle, assorbe molto velocemente e lascia le mani morbide. Quindi è adatta davvero per tutto il giorno, anche più volte al giorno. Aspettate che ve la mostro questa. E comunque è una crema che mi è piaciuta, sicuramente a prezzo promozionale, non a prezzo pieno perché 12,99 per una crema a mani da 75 ml mi sembra un pochino esagerato comunque eh, se ho le mani particolarmente secche alla sera vado ad applicare uno stato un pochino più abbondante le nutre davvero tanto, le idrata bene e mi è piaciuta davvero il profumo persiste un pochino sulla pelle, sulla pelle ma non tantissimo comunque sia in edizione natalizia promossa Altra crema mani che vi mostro è questa questa volta è del libro questa è sempre edizione natalizia questa è la Mela Rossa eh, Red Apple Dunque io ho quella da, eccolo qua, 30 ml che ho segnato il prezzo 2,95, poi c'è anche la versione da 75 ml a 3,95, sono edizioni limitate natalizie, però ve le mostro perché con le offerte, con i sconti, con i saldi in negozio oppure le fine serie eh, durante l'anno si possono trovare. Quindi, eh, dunque, dunque, questa crema che questa qui... allora cosa dire di questa crema intanto che ha una texture bella leggera si stende bene sulle mani si applica facilmente e assorbe velocemente ha un buon, ho tutto, ha un buon potere idratante assorbe ehm, velocemente va bene se di giorno oppure anche da sera e se vogliamo um, come che si dice fare un impacco più nutriente alle mani la confezione da 30 ml che è piccolina è perfetta anche da tenere in borsa perché no, è davvero comoda. Se devo trovarci un lato negativo, il profumo è buono, è buono, però non mi ricorda la mela rossa. Sicuramente non, non mi ricorda la mela rossa, assolutamente no. Comunque, più che l'edizione natalizia, il pack è carinissimo comunque. Più che l'edizione natalizia, per me andrà bene tutto l'anno perché comunque è una vaia da crema da tenersi a portata di mano da regalare, è carina e quindi sì veniamo ora all'ultima crema mania sempre del libro che questa è l'altra versione è tè doré oppure golden tea quindi tè dorato è questa qui sempre bellissimo il pack e 6 poltre ml quindi 2,95 euro c'è la confezione da 75 ml 3,95 euro allora aspettate ok <ride> Niente, allora anche questa, come l'altra, ha una bella texture. Assorbe molto velocemente. È leggera, idrata bene. È comoda da portarsi in borsa: pure piccolina, ehm, assorbe molto velocemente. Va bene per tutto il giorno, tutti i giorni. Applicare anche più volte al giorno. Eh, applicarne uno stato più, più spesso alla sera per fare un bel impacco. Cosa wow di questa crema è il profumo cioè ha un profumo che è spaziale, che non mi ricorda tanto il tè, però, però è buona, è buonissima, ed è super invernale per me perché è davvero una coccola, davvero mi gusta, mi è piaciuta tantissimo, e se devo riprendere una crema mani, credo che tra le due versioni sicuramente ricompro questa, perché mi è piaciuta tanto, davvero tanto. Allora, queste erano tutte le creme mani natalizie che ho provato del periodo, Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, se vi sono stata utile e mi raccomando anche, se non l'avete ancora fatto, di seguirmi su Instagram perché lì pubblico le recensioni brevi, quelle più veloci quindi quelle che magari provo per un giorno o due e lì faccio le prime impressioni Ecco, comunque sia, spero di essere stata utile Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video E alla prossima! Ciao!